dovreste vedere di nuovo lo schermo. Quello che vorrei fare adesso è iniziare, ecco, iniziare a fare pratica, quindi, dopo questo di cui abbiamo parlato, che ha sicuramente risvegliato il vostro ermete, vorrei fare un po' di pratica con... Ma... Eh... Corpo lunare è, è una parola grande perché per il corpo lunare lo devi aver coagulato, però diciamo comunque con il nostro strato lunare anche vostro, oh, cioè tutti abbiamo, siamo tutti esistenti anche nella luna, e anche, perché altrimenti non saremmo manifestati. Quando uno è manifestato vuol dire che su tutti gli altri piani sta esistendo, eh? Bene? questo ve l'avevo detto mi sembra però insomma, è abbastanza importante da capire quindi accediamo un secondo al vostro stato sensibile quindi noi tanto parleremo solo di questo no? nel, nostre, nel nostro incontro quindi vorrei iniziare che voi iniziate a capire anche la semplicità però coagulandola cioè facendolo e capendo che cosa state facendo, e, di questo. Allora, abbiamo detto, vi ripeto l'ultima volta, che voi, quando... Uh, dunque, che il corpo non sente mai nulla in realtà. Se voi mettete la mano del fuoco e vi bruciate, non è il corpo che sta sentendo calore. Se voi prendete un cubetto di ghiaccio in mano, non è il corpo che sta sentendo freddo. Ma è cosa? Necessario che ci sia una sensibilità. Questo la natura ce lo insegna nel corpo umano con il sistema nervoso, simpatico, parasimpatico e, e poi anche col sistema ghiandolare. E cosa praticamente ci insegna? Ci insegna che, in questo qui, tra, tra questo e questo c'è il sistema centrale, però la luna è il sistema ghiandolare, eh, non è il sistema centrale. Uh, chi è che non sente la voce? Ah, ecco, ecco, qualcuno che mi dice che non sente la voce. Allora, per favore, ora io non ci riesco. Qualcuno potrebbe scrivere nella chat um, Clicca su Join Audio che ti appare all'inizio. Oppure esci, rientra e poi clicca su Join Audio. Vi ringrazio molto se qualcuno farà questa cosa uh, se qualcuno farà questa cosa va bene perché vi ho detto a volte a volte eh, qualcuno entra ma non clicca su join audio bene quindi non sentireste niente se non c'è questa materia sensibile ecco che cosa è di cosa è fatto il corpo lunare di la materia sensibile della materia psichica la materia psichica può essere sensibile, quindi il fatto che tu senti freddo, ascoltate bene questo discorso, eh. Il fatto che tu senti freddo, e eh, vabbè, il sole, se detto, è, è chi sta sentendo, va bene? Allora, il fatto che tu senti, questa è la luna, no? Il fatto che tu senti freddo, ecco che va verso la Terra. Ho sentito freddo. Il fatto che questo mi dà noia e subito levo la mano perché proprio non lo richiedo, ma guardate una bella doccia ghiaccia, tra cioè ci tirate anche una Ave Maria perché non avevate voglia. La vostra reazione viva ed emotiva a quello che avete percepito, eccolo qua, il corpo lunare guarda bene e Oh, se cavolo è successo, Ah sì, ho sentito freddo perché ho toccato il ghiaccio. Sta guardando Mercurio. Va bene? Vi faccio un altro esempio, oppure avete perfettamente capito il triplice aspetto del corpo lunare. Mercurio, Venere e Luna. Diciamo, scrivetemi per favore se avete capito, oppure qualcosa non è chiaro. Diciamo che al mondo di oggi, che è molto pieno di stimoli, molto pieno di stimoli, perché questa è la parola giusta, ehm, la, il separando, cioè separare, eh, esattamente, eh, è più difficile, perché per esempio il corpo lunare che guarda la Terra, è la percezione oggi diremmo la percezione pure fredda di una cosa dovreste provare per favore provate adesso che se no tanto non ci si capisce toccate una cosa però aspettate prima di toccarla ascoltate toccate una qualsiasi cosa impegnandovi però a rimanere uh, freddi cioè nel senso non Dite, per esempio, ok, sto toccando un tavolo. Così come non reagite a quello che toccate. Avete presente un robot? Se non ci fossero Mercurio e Venere, saremmo robot. Mm? Toccate, per favore, un qualsiasi oggetto con la neutralità, la freddezza di un robot. Questa, meno male che mi è venuto il termine giusto. Provateci. Dopo toccate un'altra cosa. Come se fosse un robot. Toccate un'altra cosa. Toccate voi stessi. Non dovete far cambiare niente dentro, eh. Deve rimanere piatto. Toccate un'altra cosa. Toccate voi stessi. Bene, questo è il corpo lunare che guarda la Terra. Ok? Adesso toccate, per esempio, un oggetto, mettendo completamente a fuoco, diciamo così, che cosa sapete dell'oggetto, quindi cosa è quell'oggetto. Allora, se siete pronti? Toccate un oggetto, toccatelo. Adesso pensate diverse cose rispetto a questo oggetto. Cosa ne sapete dell'oggetto? Cosa è esattamente? Che proprietà ha? Fregatemene della sensazione tattile, voi toccatelo, ma concentratevi sulle informazioni dell'oggetto che conoscete, no? a dirne 5 o 6 bene, adesso è il corpo lunare che guarda me. adesso l'ultima cosa che vi chiederei è di toccare un oggetto però possibilmente non casuale ma che vi crei un attimo di piacere, tipo il, il vostro bellissimo maglione, i vostri capelli dietro, no? Ecco, toccatevi i capelli dietro e sentite il piacere meraviglioso di toccarvi i capelli dietro Tocca ci, ci fate passare le dita tra i capelli dietro, no? Questo è un gesto che si fa, fanno spesso, si fa spesso, fanno spesso nel senso di solito anche le donne che l'hanno più lunghi, però anche i maschi a volte possono averli più lunghi, ma anche se li avete corti non importa, toccatevi dietro, toccatevi la barba, se ce l'avete, toccatevi, no? toccatevi un po' il corpo, Ora, se no vi toccate i genitali, allora è ancora meglio, cioè qualsiasi cosa vi pare, <ride> ma in cui c'è tutto, lo sentite che è cambiato qualcosa, proprio. scrivetemi per favore, scrivetemi, se è cambiato completamente, cioè se si se, se, se è stato inondato da qualcosa che prima non c'era e adesso è anche troppo. Scrivetemi. Ecco, sono molto felice di questa cosa. Vedete a cosa servono le live? Ecco, cavolo. Prima assente e ora presente, certo. Oh. <ride> e, e, e, vedete, non è tanto riservatezza, non riservatezza. è che così siamo insieme, capito? E su YouTube non si può fare. Eh, poi, se è un porto di mare, allora non si fa di certo, perché non è più un incontro tra persone che vogliono imparare, è un incontro tra anche haters. Ora mi hanno detto che ci sono anche haters. Insomma, con la H all'inizio. Però, ehm, insomma, non si può fare. Invece questa soluzione è meravigliosa, proprio mi ha aperto le porte a, a poter davvero danzare. Ok, signori, avete capito in un colpo solo cose per cui persone hanno scritto libri su libri? E ovviamente con parole incomprensibili, eh? Oppure, creato ordini iniziatici apposta per questo? Eh, lo scoprirai strada facendo. <ride> cosa è il piano lunare? È una cosa che si può capire solo da iniziati del quinto grado in su, oppure diciottesimo grado in su. Altrimenti... Ne... no. <ride> no. Allora, quindi in una botta sola voi avete capito per cui il personale ha dedicato... Um, allora aspetta per cui perché poi mi spariscono accidenti per cui persone hanno dedicato ore alle accademie miriamiche non solo ore ah eh ehm... va bene cioè penso di sì <ride> credo di sì <ride> però se tu me lo scrivi vuol dire che magari ne hai esperienza te no? io non lo so però eh Riguardatevi la registrazione, tranquilli, ma... <ride> è così che si capiscono le cose, non... L'avete visto, siamo partiti anche noi dal pensiero, dai ragionamenti, di qui e di là, ma se poi non si piove qua e non se ne ha esperienza, purché anche due secondi, ma ho capito, cavolo, non è servito a niente cosa ho coagulato nella mia esperienza della cosa che ho detto nulla solo che naturalmente per arrivare a questo è... boh non lo so è naturale capito a, -a un come mi sembra che ha scritto non lo so e è... sinceramente poi le cose più vere sono quelle più semplici cioè un falegname che fa il falegname davvero ti saprà spiegare le cose di falegnameria finché anche un bimbo di 7 anni le capisce. Sul perché si deve smussare un angolo e poi metterci l'angolazione a 25 gradi e non a 40. E Poi non gli dai la sega elettrica, ovviamente, al bambino. Però se stiamo parlando di una cosa, o te ne stai zitto, e allora non inizi nemmeno il discorso, ma spiegatemi voi qual è il grande senso, spiegatemelo voi, eh, miriamiche o non miriamiche, Qual è il grandissimo senso di lanciare un discorso, per esempio, il corpo lunare, i piani lunari, e poi non spiegarlo alla persona che ti ha ascoltato. C'è un senso e eh, a questo in realtà, non è che è senza senso, c'è un senso. Allora, te ne stai zitto, te fa legname, non, glielo, non, gli, spieghi, non gli spiegherai le istruzioni di montaggio di una, una sega elettrica, non ne parli nemmeno, Basta, giusto? Io non lo so, sono sempre stato contrario a lanciare gli argomenti e poi non te ne posso parlare, allora te ne ho lanciati per cosa? O per tenerti all'amo, non lo so, eh? O è chiaro, ci sono insegnamenti iniziatici altissimi di cui solo gli iniziati, gli adepti possono... Ma perché no? Certo che ci sono, certo che ci sono, ma non abbiate paura di quelli, non se ne parla. Cioè, o io ci interpongo il fatto che io devo essere grande davanti a voi, allora inizio a parlare di cose assolute che tanto non capirete perché siete scemi, ma questo non è assolutamente l'insegnamento magico e ermetico. L'insegnamento ermetico è tale solo se quando ti viene trasmesso sviluppa l'ermete, Dentro di te, ti deve stimolare l'intelligenza che tu svegli, ti guardi intorno e cavolo intorno a te stai vedendo i principi di cui si sta parlando. Chiunque ti trasmette insegnamento intermedio lo deve fare in questa maniera. A volte anche tramite un libro si può fare, eh? non voglio mica dir di no, né che sono l'unico, né che sono il più grande. no. Però so come si fa. Si fa a questa maniera. <ride> Altrimenti o ti voglio manipolare, nel senso continua a stare con me perché così ti dico sempre di più, e allora ti do un grammo di qualcosa e poi ti dico eh, prossimo mese si vedrà, eccetera. Ma, eh, capito? Oppure, se si decide di parlare di una cosa, se ne parla finché tu la capisca. <ride> se no è disonestà. Perché me ne sto zitto e non si parla, non se ne parla, basta. E ho fatto la serata. Ora, cos'è questa? Una live su? Come? Corpo. Quella lì. Ecco il corpo. non è potere di manifestare. Mi sono preso una responsabilità a fare una live con tutti voi. Foste anche solo due persone, per me è indifferente. Due persone, o mille persone è indifferente. Mi sono preso la responsabilità di parlarvi un attimo di questa cosa. Sarei disonesto se ve ne parlo fino a non portarvi a capirlo. E poi anche un attimo a vederlo per nella percezione, caso siete umani, quindi la percezione umana è il retaggio dell'umanità. È... Capito? Un po' questo il discorso. Allora, quindi capito, per me non è nulla, è solo normalità in realtà o non ne hanno consapevolezza, ah, bravo, ecco, vedi, non avevo letto il tuo messaggio, vedi, infatti, o non ne hanno consapevolezza, cercano di mantenerti in subordine, sì, è così. È così perché, sinceramente, chi davvero poi è iniziato, proprio, non ha questi atteggiamenti. Non, non è possibile. È impossibile. Capito? Poi, naturalmente, Kremers cosa fece? Lui lasciò anche de degli scritti che erano riservati a chi aveva poi seguito davvero quella via lì, che loro, eccetera, eccetera, e poi davvero, ma non quella delle gregore, eh, E basta. Quella delle gregore, tutti si guarisce, eccetera, è un'altra cosa. <ride> Della guarigione, delle entità che presenti nella... Ok, va bene, se non mi senti... Qualcuno per favore potrebbe scrivere eh, ti verrà passata la registrazione? Perché forse non sa so che è registrato, no? Quindi magari almeno la signora si mette tranquilla perché poi sarà registrato, no? E quindi poi l'audio lo sentirà. Quindi mi capite, io sto parlando un attimo della via iniziatica, tracciata un attimo da, da lui, eccetera, però avrei qualcosa da dire, ecco, su questo. <ride> però va bene. Non c'è problemi e ognuno faccia quel che sente però sicuramente, se ti lancio l'amo e dopo, grazie per aver scritto, se ti lancio l'amo, sapete una cosa? Sapete una cosa vera? Le leggi magiche dell'insegnamento iniziatiche sono le stesse leggi della vita, ve ne ho parlato fin dall'inizio di questa serata. Così come c'è un aspetto sensibile della natura, mi apro un, un braccio e ho il sistema nervoso, i nervi. <ride> cioè, su, sulla materialità ho il sistema nervoso. Quindi, questo qui è il sistema nervoso, no. Questo è lo stato sensibile della natura, però qui su Assiaa, è manifestato nel corpo fisico come sistema nervoso. Eh? Allora, quindi così come è tutto è anche manifesto, dovete capire che l'insegnamento magico, iniziatico, deve rispettare le leggi della natura. Quindi è uguale all'insegnamento di un falegname, è uguale all'insegnamento di un fabbro, è uguale all'insegnamento di un chimico. Perché se io voglio insegnare qualcosa a voi, è scientifica questa cosa. Se io voglio insegnare qualcosa a voi, devo invocare l'entità dell'insegnamento. Ma anche se un mastro falegname vuole insegnare ai suoi, um, come si chiamano, apprendisti falegnami, l'arte della falegnameria, dovrà invocare sulla, sulla cosa che sta... Okay? l'entità dell'insegnamento. Ecco perché vi sto dicendo che è la stessa cosa. Se questi grandissimi sapienti che vi dicono negli ordini, no? E vedete, loro non stanno invocando l'entità dell'insegnamento, e loro stanno lanciando l'amo ai pesci. E quindi dicono, se faccio così, perché io sono superiore a te, allora eccetera. In realtà, chi veramente invoca, lo sapete, l'ultima cosa che dico su questo poi basta, chi veramente invoca l'entità dell'insegnamento, quello che avrà risvegliato non è superiorità. Avete mai avuto l'onore e il piacere di incontrare qualcuno che veramente vi ha insegnato? Che era veramente maestro e vi ha insegnato qualcosa? Ma non dico eh, di magia, dico possibilmente di qualcos'altro. Tipo, vi faccio degli esempi, all'università ci sono tanti professori, uno più noioso dell'altro, ma uno, cavolo, uno mi è rimasto nel cuore da quanto era bravo nel dirmi le cose, da quanto era bravo a spiegarmi, non me lo dimenticherò mai, mi faceva venire voglia a me. Oppure nella musica, oppure in tante altre cose. Scrivetemi se avete un ricordo su questo. qualsiasi ambito, eh? qualsiasi ambito. Avete esperienza di questo nella vostra vita? Avete avuto un ricordo? Di questo? Sì, più volte per fortuna, certo, sì. Per... Altra domandina, così è sempre quando qualcuno... Eh, esatto. Altra domandina. Ricordatevi queste persone. Che poi non vi, non vi sbagliate, tutto quello che stiamo facendo ha connessione con la serata, eh. Non pensate che stiamo andando fuori tema, eh. Comunque, tutto quello che voi... Ricordatevi questa persona. E ditemi. Quello che vi ricordate è che lui aveva superiorità rispetto a tutti gli altri? Cioè, l'atteggiamento che lui aveva era quello di superiorità... È questo che voi vi ricordate? Guardiamo un po' la chat. Se non parliamo della nostra vita, signori, noi stiamo parlando di fumo negli occhi. Allora, mm, mm, esatto, no, perfetto, nessuna priorità, anzi. Uh, no, ricordo che aveva molta umanità. Ero a mio agio con lui? No, non aveva nessuna superiorità, anzi esatto contrario. Umiltà, semplicità, disarmante. No, amore è la conoscenza. Esatto. Chi veramente sta invocando l'entità dell'insegnamento, quello che l'avrà risvegliato è la passione, è l'amore per la semplicità. L'amore per la conoscenza che ti sta dicendo, che ti sta trasmettendo, che ti ci sta portando. Voi vedrete l'amore per questo, cosa che gli antichi sapevano. Unendo tutto in un solo termine, filosofia. Oggi la filosofia è tipo parlo parlo e non concludo nulla. Anticamente era quello di cui stiamo parlando, l'entità dell'insegnamento. La cosa che vedi è amore per il sapere? Qualsiasi sapere ti sta trasmettendo questa persona. E se tutti voi vi ricordate questa persona, quasi, quasi vi ricorderete umiltà invece che superiorità. E perché la semplicità con cui vi parlavo della chimica biochimica era una roba che te quasi avevi voglia di tornare a casa e poi insegnarla tu stesso. È vero o non è vero? perché l'insegnamento ti era passato, ti è stato trasmesso. Questa è la semplicità dello spirito, dell'entità, dell'insegnamento. E sappiate che anche in materia esoterica e magica, se qualcuno vi vuole insegnare qualcosa, fosse anche trentatreesimo grado massone, io non voglio, attenzione, non voglio dire che questo trentatreesimo grado massone non ne sa nulla, Così come non voglio assolutamente, così come non voglio assolutamente dire che questo non ha raggiunto cose, per me può anche, io non voglio dire questo. Per me può aver raggiunto tutto perché di parlo. Però se si sta è molto scientifico il discorso: se questa persona si sta ponendo con voi a modo di insegnamento, ma non sta invocando l'entità dell'insegnamento allora non vi insegnerà. Poi, se lui ha raggiunto non ha raggiunto di qui e di là, chi so io per dirlo? Ma spiegatemi cosa ne so io! <ride> non posso! Ma nemmeno pensarlo che questi non hanno raggiunto nulla! Io non ne ho idea proprio, capito? Però, certamente, quando ti metti a provare a insegnare, tu devi far manifesta questo, l'insegnamento. E allora è quello che, che tutti ti vedono. Ti vedono la filosofia. Filo, amore, no? Per qualcosa, affinità per qualcosa. Sofia, è lei l'entità del sapere. Sofia. Se non c'è Sofia, tu non insegni un cavolo di nulla. E Sofia si invoca con l'amore verso di lei, capito? Però sì, qualcuno diceva non ne hanno conoscenza. È chiaro che se non c'è proprio nemmeno conoscenza, allora come fai ad avere amore per la conoscenza se non c'è la conoscenza, no? <ride> Quello è un'altra un un cosa che può certamente essere vera. Allora, carissimi, adesso andiamo avanti dopo aver avuto una prima esperienza percettiva di cosa stiamo parlando, uh, andiamo avanti con questo discorso. Cioè, che quindi. La cosa che dovete imparare è una cosa da imparare perché non ci si è mai fatto caso. Io qui l'ho messo in una parola, così, ascoltare le risposte della percezione. Cioè, voi dovete capire che ogni cosa quindi che voi percepite avrà impressione nella vostra sostanza sensibile. Allora. Partiamo da un esempio. Vi è mai capitato, per esempio, di toccare qualcosa di freddo e poi levare la mano, ma il freddo vi rimane anche per un minuto? Sicuramente. Oppure vi è mai capitato di toccare una coperta magari di cashmere così morbida e vellutata che... L'avete toccata l'anno scorso, ma tutt'oggi ve la ricordate e, e vorreste proprio quella? Ovviamente fate voi il paragone con altre esperienze, per favore, non è che posso parlare di tutte le esperienze del mondo, no? Però insomma, un'esperienza che vi rimane. E sto parlando di esperienza sensibile adesso. Esperienza sensibile che tutt'oggi in effetti, ecco, al gusto Parliamo del gusto che è un pochino più forse semplice. Vi è mai capitato di sentire un piatto buono, gustoso, ma così squisito, tante volte no? Si dice come lo faceva mia nonna, io non l'ho più sentito. Ok? Quindi la nostra sostanza sensibile ha memoria. Hai ovviamente ha Capacità di essere impressionata, così come una lastra fotografica. Avete presente, ora oh, ci lo so che ci sono tutte le stampanti, però prima le lastre fotografiche, le fotografie prima si sviluppavano, prima di, prima di avere la foto, infatti ecco perché non c'erano 3 milioni di foto, ma ce n'erano 100 ed erano tutte belle e preziose in un album. Oggi non sono nemmeno nell'album, sono nello smartphone. Um, quindi non ce l'ha in mano, capito? e la gente non si ricorda più nulla della propria infanzia, ha perso tutti i ricordi mm, non ce l'ha in mano allora il discorso è che non li tocca cioè scusate, vi sembra uguale sfogliare un libro oppure leggere sul computer? ok l'informazione è quella sì, ma nel corpo cosa entra? cosa tocchi? Ce l'hai in mano? oppure ce l'hai nello schermo? Che è uguale non si può dire, va bene? Poi de meglio, peggio, diverso, quello, lasciate. cioè, pensatela come volete, ma che è uguale? No, perché è scientifico-tecnico che non è uguale. <ride> è una cosa molto fisica, quello che sto dicendo. Capitemi per favore. Io sto parlando di percezione e sensitività, non sto parlando. io sono pro-digitalizzazione, io sono contro. No, sto parlando dei sensi. Un libro lo prendo in mano. E per andare avanti addirittura sfoglio la pagina. Se no, non va avanti. A volte anche con la saliva per girare la pagina. Un po' di me... Che schifo. <ride> Direte che è schifo, è vero, però... <ride> si fa <va> a volte. <ride> ok, <ride> Quindi, allora... Questo sapete dove lo vedete? Guardate, ma sapete di cosa stiamo parlando ora? Oh! Svegliatevi un attimo, so che è tardi. Stiamo parlando del vostro corpo lunare che guarda Venere. Il vostro corpo lunare che guarda Mercurio. E vedete queste piccole lineettine? Eh? Una, due, tre. Ecco. Quando avete un libro in mano e sfogliate, lo sfoglio, no? Vi do terra perché lo sfoglio si spera anche che tu capisca cosa leggi quindi c'è Mercurio ma anche ce e questo è il mio libro qualcuno di voi per caso va in strada tutto orgoglioso a dire ah il mio pdf non me lo tocca nessuno scrivetemi per favore fatemi capire se avete capito qualcuno di voi va a dire ah c'ho tre pdf io che miei, proprio non ve le immaginate un gusto? Proprio <ride> <Sì>. <ride> ok. Bene, no, aspettate quando la chat. Perché poi, siccome alcune cose penso, però poi non so mai se sono condivise. Perché secondo uno dice no, per me no, va bene, o oh, non è che. Um, chiarissimo, ok, si sì, vedo che ho colorito, meno male, okay. quindi, <ride> quindi, um, stiamo sempre parlando di questo, signori, dobbiamo conoscere questo, se no, con cosa manifestate, col vento, uh, se non sapete cosa c'è a un passo, cioè, prima, avete presente la, la rugiada, questo me lo dice sempre più maestro, che la manifestazione è come la rugiada, di notte, quel che accade di notte accade a tutti noi, no? Allora, cosa succede? Di notte, l'umidità della notte aumenta, aumenta, e poi accade il miracolo, tac, si condensa. Si condensa e diventa rugiada nelle foglie delle piante che voi toccate di notte, senza che piova, non è piovuto. Di notte, proprio, magari in primavera, però anche adesso. Toccate le piante, passate la mano sopra un manto di erba, lo sentite bagnato. Perché? È piovuto, no? no non è piovuto per niente, le stelle. È la rugiada. Quella non è acqua è pioggia. È la rugiada. E quella vi insegna il mistero della manifestazione, come si manifestano le cose, come fa la natura. Dovete far voi. Non in un altro modo. Era così. Ok, quindi sono felice di avervi riportato di nuovo a avere esperienza percettiva di questo, ok? Quindi, dello strato sensibile. Di cosa? Di voi. Di voi. E abbiamo capito. Ma anche della natura. Quindi prima diamo qualche botta a noi stessi, alla percezione, per capire cosa significa risposta in noi, impressione sensibile in noi, come la lastra fotografica, che c'è l'impressione sensibile, poi infatti cosa ti mostra? La foto. Da cosa è di pesa la foto? Dall'impressione sensibile che ha ricevuto la lastra. Allora. La lastra fotografica è il vostro corpo lunare. L'impressione sensibile è quello che gli arriva, la foto finale asciutta è la manifestazione. Si sa tutti che per fare una bella foto, per fare una foto, non una bella foto, per avere la possibilità di sviluppare una foto, ti serve il negativo della foto e il negativo della foto se lo guardate contro luce non è la foto il negativo fa schifo Vabbè, la bella fotografia invece me la metto anche in casa come come come quadro no magari cioè, <ride> di... nessuno se si... <ride> nessuno si metteva in casa il negativo della foto il rullino <ride> tagli un negativo la metti lì eh, appesa no eh? Bene, sono contento di questo. Eh, quindi, questo è un altro esempio per dirlo, no? Um, ritorniamo al quadro del pittore. La tela è il corpo lunare, l'agnello di Dio, puro. Ok? Um, vabbè, non stiamo usando troppe parole che poi tanto, giustamente chi poi non... Però, allora... Il coso, come si chiamano quelli lì con cui colora, le, le, le, i tubetti, insomma, le, le, i tubetti, eh? i tubetti a olio, quella roba lì, sono le impressioni che tu cosa fai? Le applichi sulla tela. Alla fine hai un bellissimo quadro, che anche quello me lo metto in casa. Vi dico questo perché anche fin da bambini vi sarà capitato di trovare qualche artista di strada? È capitato? Ditemi se vi è capitato oppure parlo di un mondo che ormai non esiste più. Però vi sarà capitato di trovare qualche artista di strada o a Parigi oppure anche qua, io siccome ho trovato tanti laggiù, però anche qua qualcuno che vi faceva un quadro? Cioè avrete mai visto qualcuno che fa un quadro? Eh, mi dispiace a me fare queste domande, ma purtroppo si stiamo muovendo in una direzione in cui eh, si vede sempre meno di queste cose. Um, ok sì perfetto meno male ottimo Sono contento che vi è capitato ecco se vi è capitato all'inizio mica si vede bene cosa sta dipingendo ora ovviamente le dite mi fa il ritratto però anche lì quando un vero artista parte anche quelli con la matita va bene che con la matita con il lapis, con il carboncino quando un artista parte mica che quando è partito vi, vedi già la fine del quadro no? È un po' come il negativo della fotografia, cioè l'artista deve andare avanti, finire il quadro e poi si vede. Questo qui l'ho visto anche sinceramente in arte molto moderna, tipo quelle lì con le bombolette spray. Oh mio Dio, non so se si chiamano bombolette spray, a volte mi sembra essere dell'Ottocento. Insomma, le bombolette spray colorate, no? Eh. e Ci fanno i murales, però ci fanno a volte anche dei bellissimi quadri su un bel foglio, cartoncino, ci fanno gli strati proprio. E poi vengono quelle cose mega galattiche, tipo una galassia tutta colorata. I colori con le bombolette spray vengono molto luminosi, molto quasi neon, proprio belli. Sono dei bei colori, devo dire. È tutto tossico, però insomma, sono dei bei colori bellissimi. Me lo metterei in casa uno, sì. E... Quelli lì sono ganzi, perché ancora di più proprio. Tu vedi quello, per esempio, che fa uno strato e poi vedi il foglio nero. E che ne sai cosa ci verrà fuori? Poi il secondo strato è rossa. Il terzo strato non ci capisci niente poi dopo un po tipo cinque minuti dalla fine allora hai capito tutto perché va lì con un con un stiletto diciamo così e ci fa il disegno quindi muovendo i colori però i colori è multistrato e quindi vedi cosa fare vedi gli alberi la galassia le stelle l'anello di saturno insomma vedi il quadro che ha fatto quindi anche in un quadro quando l'artista inizia mica tu sai Addirittura a volte dici: ma quello cos'è? L'occhio oppure l'orecchio? Ma quello cos'è. Avete mai visto uno che inizia a disegnare e non ti dice cosa sta disegnando? E magari devi indovinare, indovini parecchio più in là. Non è che indovini subito, capito? Comunque fino a quando il quadro non è finito, te non sai com'è il quadro finale. Quello almeno è certo. <ride> Così come per la musica, quanti La musica è ancora più vera questa cosa quanti colpi di scena ci sono in una musica fatta bene no? sia sì, antiche che moderne anche musiche di cosa di serve cioè nel senso anche quelle più moderne no? una musica cosa c'ha anche una canzone cosa c'ha la strofa e poi c'è il ritornello e se tu non hai la strofa se tu senti solo la strofa cosa credi di aver sentito la canzone? tante volte si sentono i primi 50 secondi della strofa e dici, no, questa non mi piace se poi ti capita di ascoltarla il ritornello è tutto diverso e dici, wow chi mai avrebbe detto che andava così? Eh, capito? tutte le cose si manifestano a questa maniera ok? okay. quindi, quello che voi dovete assolutamente capire è che quindi eh, ogni volta che toccate un oggetto, vedete un oggetto, c'è anche un'impressione sensibile. Dove? Nel vostro corpo sensibile. Chiamiamolo corpo sensibile. Va bene? Non lo chiamiamo corpo lunare. Chiamiamolo corpo sensibile. È uguale. Qua. Vi faccio alcuni esempi percettivi, quindi ora vi chiedo di svegliarvi un attimo. Abbiamo quasi finito, eh? non vi preoccupate. Poi vi faccio vedere una cosa là, un piccolo uh, rituale che proprio dovreste poi fare per arrivare a dare il colpo di grazia. Comunque, <ride> allora, questo è il grande segreto per iniziare la conoscenza del corpo lunare ascoltare le vostre risposte sensibili a quello che vi capita di percepire con i cinque sensi. Lo sentite il linguaggio? Ma lo sentite il linguaggio? Noi si dice, percepisco con i cinque sensi. Corpo sensibile. Anche nel linguaggio stesso non viene detto percepisco con i cinque corpi oppure con i cinque, che ne so, cinque boh, orifizi corporei, che ne so, cinque aperture, percepisco con le cinque aperture del corpo, percepisco con le cinque zone del corpo. No, si dice percepisco con i cinque sensi, quindi si percepiscono le cose solo e sempre con il corpo sensibile manifestato su assia, quale sistema nervoso, di fatto, seguendo la conoscenza che la natura ti mette davanti agli occhi, se tu tagli i nervi, non percepisci più. Bene? Um, questo è importante, no? Anche un bambino magari non, non lo sa perché non ha studiato il sistema nervoso, no? Eh, io mi ricordo ancora lo stupore che ebbi quando da bambino, poi piano piano, inizi a scoprire queste cose del sistema nervoso e del sistema sanguigno, per esempio, il sistema sanguigno fu la prima, proprio rimasi a bocca aperta, no? E mi misi a leggere il più possibile su questo. Poi, ovviamente, un bimbo capisce in una certa maniera. Però ero un secondo elementare, mi sembra. E mi misi a studiare il cuore, il sangue, queste cose qua. Poi, vi ripeto, non dico di averci capito tanto, però studiare proprio sulle enciclopedie queste cose, e rimasi così sorpreso del fatto che il sangue non è che è un fiume a giro per il corpo docoiocoio c'è cioè il sangue no ci sono le vene è tutto veicolato dalle vene e da lì scopri il sistema nervoso e il fatto che effettivamente alcune persone hanno malattie che colpiscono il sistema nervoso oppure anche incidenti che puoi avere che magari ti comprimono il nervo ottico ad esempio e te non ci vedi più oppure ti comprimono altre cose e te quella mano l'hai persa perché non senti più il tatto in quella mano oppure l'olfatto puoi perdere l'olfatto semplicemente perché no perché sei sbagliato che c'entra perché tecnicamente il sistema neurologico del naso è partito queste cosine che vi possono sembrare scontate lo sapete carissimi che se io ora riesco ad andare avanti come voglio fare e a, a, a, sempre di più a andare avanti, aprirò anche dei, delle zone di training, di allenamento percettivo. di Perché una persona che perde... Mi sentite, sì? Spero che mi sentiate. Scrivetemi un attimo in chat se mi sentite, perché ho visto un salto Allora, una persona che non per esempio, che non sente più. Ah, ok, sì, perfetto, grazie, grazie mille. Una persona che non sente più dalle orecchie, per esempio, perché è proprio sorda, non sente più, vuol dire cosa questo? Cioè che il suo, um, praticamente, poi nella medicina proprio uh, eterica, il collegamento tra il corpo sensibile. E... Me, lo, me lo spiegate voi, per favore? Guardiamo se avete capito. Cosa succede se io, invecchiando, non ci sento più? Purtroppo non ci sento più. Eh, sono invecchiato e, e non ci sento più. Dai, che così capite ancora meglio il discorso, ci manca un pezzo, infatti è questo. Spiegatemi voi, per favore, se volete, cosa accade se io invecchiando, mi prendo io, eh, così ve la risparmio <ride> se, prendiamo noi uno a caso, se uno invecchiando diventa un po' sordo e il medico cosa gli dice il dottore? È la vecchiaia. E eh, cosa vuoi che gli dica? <ride> cosa succede? In base a quello che ormai stiamo imparando, non sente più le percezioni lunari, insomma, ti isoli dalla realtà, ci siamo quasi. Io volevo sapere se vi è possibile, proprio come dei veri maghi, che vedano il corpo energetico della gente, cosa succede. Aspettate, eh, io parlo ma. Guardate il corpo energetico della persona che ha perso l'udito. E guardate queste immagini. Cosa gli è successo semplicemente? Ecco, apro la chat così mi vedete meglio. Allora, si sfibra il collegamento fra corpo sensibile e corpo fisico. Esatto, bravissimo. Quindi, vi perdete questo. Dalla luna. Alla terra, ricordate la vostra esperienza percettiva di toccare le cose con un robot? Diciamo così: è proprio quello che viene o tagliato del tutto oppure è consumato. chi è caduto sfibrato. Sfibrato, mi capite? Corpo sensibile della persona, corpo fisico della persona c'è collegamento, certo. Questo. Una rete di collegamento. Ora qui avete un palo, ma è completamente collegato il corpo fisico al corpo um, sensibile. Quindi, se la persona non sente più lo, le, i suoni, eh? Se la persona non ode più, allora è proprio questo collegamento che si è sfibrato. No? Gli altri. Questo eh? vi è chiaro? questa, signori, è chiaroveggenza non è che sia chissà cosa è vedere la natura, basta vederci chiaro, un po' più chiaro <ride> scrivetemi se avete capito questa cosa ecco perché la persona ha voglia di avere amore per questo ha voglia di avere amore per non risolverà il suo problema perché è proprio questo che si è Ora, uh, se volete, tragicamente vi dico tagliato. <ride> ok, oppure sfibrato. Scrivetemi se avete capito. Chiudete i microfoni, eh, se ce li avete accesi. Una separazione, sì, chiaro. Sì, bravo. Perfetto, sono felice. Che vi sia chiaro. Altra domandina: la persona che ha perso amore per quello che sta sentendo. Quindi, voglio dire, le cose le vede sempre tutte uguali. Non succede niente di nuovo nella sua vita. Un giorno è monotono uguale a quell'altro. E la persona non trova soddisfazione in niente. Tanto è tutto uguale, non c'è mai nulla di nuovo. Ehm... Tac. Cosa è successo? Usate un po' di chiaroveggenza. Guardate l'energia della persona. Cosa gli è successo? Il suo corpo sensibile, eh, lui è il soggetto, lo vedete nel mezzo, no? Ha perso il collegamento e luna Venere. Perfetto. Uh, chi è questo? Perfetto, forse è chi penso io, aspettate. Eh. Alfonso, esatto. gli fai un'invocazione di venere che assista alla sua luna, quella persona ritrova la gioia di vivere. Bravissima, ha perso il collegamento con venere. Ultimissima domanda, però ora è troppo facile, <ride> però ve la faccio. Persona che purtroppo, per un avanzamento dell'età o per una malattia, ha perso la capacità cognitiva della realtà. Quindi per esempio, vede una cosa e poi dopo un po' si dimentica che l'ha vista. Quindi trovando il suo figlio non lo riconosce. Eh? Alzheimer. Uh, demenza senile, vai dal dottore e ti dice: Eh signora, invecchiata, è invecchiata la malattia della vecchiaia. Leggiamo, anche se vi ho detto è troppo facile. <ride> perso il collegamento con Mercurio, l'una: Mercur esattamente si è scollegato a Mercurio. Quindi avete capito come? certe cose col cappero che sono astratte, ma sono completamente determinanti di quello che ci accade. Basta saperlo vedere. Allora vi dico l'ultima. Tanto ormai osiamo, abbiamo fatto 30, facciamo 31. Vi dico l'ultima, che, che è quello che vi dicevo che voglio fare, prima o poi. Aprire una specie di... Da capì come chiamarla però una specie di che aiuti anche le persone che hanno avuto questi problemi no? allora vi faccio prima la domanda a voi poi però ve lo dico io se non ci arriva persona che ha perso la sensibilità quindi ha perso la sensibilità avete già capito tutte con, con la vostra visione avete chiaramente visto che ha perso il suo corpo sensibile ha perso collegamento con la terra, così si dice: come lo dopo...